Il titolo giusto è la copertina giusta. C'è un lavoro. Eh, ma in realtà io volevo sapere da voi, secondo voi quanto è giusto che il titolo giusto è la copertina giusta, il famoso fenomeno clickbait. Sì. No, cioè, io ti porto a vedere il un Il clickbait no? lo sconsiglio. Yeah, io per me no. No, però. Però il copertina che più rappresenta il video poi magari vedi e sembra che la gente non la clicca. Allora devi pompare quella, la, quel lato lì. Ma a parte è giusto perché il video tu non lo fai per tiro per, eh. per il, per il, per il giro. Ti Deve piacere a loro, non a te Cioè, deve piacere, è brutto dire Deve piacere a te, io non faccio video che non mi piacciono Però devi capire anche chi ti sta guardando l'utente Secondo me guarda, il clickbait è giusto farlo Se poi, aspetta Infatti, Cioè, è giusto farlo se poi all'interno del video effettivamente hai fatto quella cosa Ma non è un clickbait, è No, clickbait nel senso, lui che mette la cosa rossa Potrebbe essere una piccola forma di clickbait. Sì, clip, cioè che ti, a, a, ti cattura no, l'occhio e ti in voglio voglio in in intelligenza ehm... Ehm sfruttato Cioè, bisogna eh, capire eh, allora cosa uno definisce clickbait eh no clickbait. clickbait diciamo che magari, click, detto, no, secondo me clickbait è che quando hai un video di 10 minuti accade un particolare magari di 5 secondi che usi, eh. magari uno sì, cade si in quel momento esatto okay. uno cade tu metti eh, è eh, caduto lui eh, esatto è caduto cioè ecco lì sarebbe faccia. clickbait <ride> <ride> se non accade le <Michele> scrive però, <ride> però c'è da dire sui cioè clickbait secondo me però io... se poi avviene quella cosa eh. Non... Eh. ci sta no okay, però perché 10 minuti per 10 secondi è un po' fastidio è perché... sì. veramente tutta... epica questa cosa o è sono beh, se, poi, se poi io apro il video il video ha valore okay. sì. se apro il video non e non c'è niente mi arrabbio, però a me capita io seguo molto YouTube America E ci sono YouTuber che fanno uso di diciamo, è caduto il tizio proprio... okay. però poi apro il video e il video ha valore sta. Esatto. E da, mi ha dato la possibilità di vedere quella cosa di valore però se apro il video e... È... Poi, poi secondo me adesso sta contrastando un po' il clickbait YouTube per il fatto che dà tanta visibilità ai video che vengono visti fino alla fine, ok, o per tanto tempo. Sì. Quindi se tu hai. comunque... Spesso parlavo del video di esatto. Valore, comunque tuo video. Esatto, esatto, questa cioè... Sto dando conferma alla tua tesi, appunto, perché se tu hai il titolo figo e, e figo. poi ci clicchi e dopo 10 secondi, secondi, esci... esci. Allora, YouTube non ti sponsorizza Sì, ti penalizza. Eh. Se invece, come dici te, il titolo è super clickbait, ma dopo il contenuto è altrettanto valido, allora a quel punto si crea un circolo virtuoso. Ah, per aggiungere un po' di pepe a quello che hai appena sì. detto, io cerco di utilizzare sempre ogni 10, 15, massimo 20 secondi una scena che mantenga sempre lì lo spettatore. Quindi ho un cambio di telecamera, piuttosto che un vaso che cade, no, piuttosto che io ogni 10 secondi. Ogni 10, 15 okay. o massimo 20 secondi cerco di fare qualcosa di diverso. Okay, non è... so se a voi vi è capitato, a proposito di corso che c'è di 10 20 secondi, eh, diventate utenti di YouTube, perché noi in primis siamo utenti di YouTube. Consumatori, consumatori. No? Cioè, eh, sì, con sì, con sì. sì. Perché vediamo che abbiamo presto questi problemi. Quanto vi sia abbassata la vostra attenzione? Io, per esempio, ho difficoltà di adesso a vedere un film su Netflix. Eh, di tra no, no, questa cosa è una cosa incredibile. Io ma ormai poi, i film li uso come se fossero serie TV. Di okay. skipi, sì. No, cioè, guardo un 20, 20 minuti al giorno e no, io, no. io ho difficoltà. Ma ma no. una cosa per cui mi sento malato è che non riesco quasi più a vedere le cose se non metto. 1,5 per, cioè, no, io questo no, vedi, perché vogliamo tutto subito, sì. tutto per. Io guardo i video, dico ho 10 video dal mattino già da vedere, mentre la vi piatto già nel mese di perché sì, se io, non... Quindi sì, fa 2 per, ne parlavo con un regista, però mi sento, se, diciamo, com'è possibile voi youtubers, fate un video a settimana, due video a settimana, Noi una cosa assurda, e voi producete dei piccoli cortometraggi, tra virgolette, non voglio offendere i registi? Sì. Che non, non abbiamo nulla da confrontarci, che è tutta un'altra cosa. Cioè, com'è possibile produrre così tanti contenuti? Eh, in, in così poco tempo? Diventa stressante certo. proprio perché il cervello. Però posso dire una cosa? Sì. E eh, secondo me <ride> sì, secondo me, allora, ovviamente con i social, con le storie di Instagram, così abbiamo l'attenzione sempre più bassa. Ma allo stesso tempo io che sto generando grande diciamo rispetto a dieci Quanto anni fa grande. grande nel senso che apprezzo continuamente di più i contenuti anche lunghi che magari non li guardo ma li ascolto come i podcast ah, sì, o come i quattro chiacchi di montemagno come questo video che è fantastico che magari non lo stai a guardare perché da vedere non c'è tanto ma piuttosto magari mentre Puoi lavo i piatti o mentre sei in macchina eh, sì, esatto, io, io sono un consumatore di podcast che di, esatto. Cioè se ho mezz'ora da, da dedicare a qualcosa ascolto il podcast Quindi, quindi il secondo me è strana questa cosa perché appunto quando guardiamo lato, magari Vogliamo tanti, tante cose che si, cambi, Perché vuoi appagare anche l'occhio Esatto, però dall'altra parte se invece usufruisci di un contenuto Perché vuoi imparare qualcosa A quel punto anche se è lungo tu magari lo sì, ascolti. Sì, sì, infatti Montemagno io eh, lo ascolto piacche. sempre senza guardare niente. Ah, esatto. Anche da niente, esatto. esatto. Ultimamente sta facendo un sacco di video molto sì, interessanti sì, sì. secondo sì, me. Calum, lo butto dentro qua, basta, io lavoro, mi monto i carcetti, esatto. intanto. Quindi c'è questa doppia, doppia cosa che sta nascendo, secondo me. Soprattutto sì. magari per i trentenni come noi, mentre per i ventenni o, o ancora più in basso i contenuti devono essere proprio super veloci. accattivanti, veloci sì. e così via. E tra l'altro tutto questo deriva anche la pubblicità fa il suo effetto, nel senso una volta la pubblicità sulla tv durava 30 secondi anche adesso, anzi prima c'erano i caroselli, dopodiché sono arrivati i social e adesso se ci pensi su YouTube la pubblicità ti deve colpire nei primi 5 secondi. E su questo il web come ha cambiato anche il mondo della, della cinematografia? Eh. Se guardi alcune, alcune serie di Netflix, alcuni film di Netflix l'attore parla in telecamera con lo spettatore, un po' come uno youtuber so. oh. ah, okay. ho provato a vedere qualche film così eh, eh visto come è cambiato il, il modo di comunicare modo che... cioè pensare che il web abbia cambiato il mondo della cinematografia è assurdo. Cioè, cioè. l'attore parla da lì come se fosse uno youtuber. Cioè, l'attore ci avevo mai pensato. È assurdo, cioè, valuta qualche serie di netto E co sì. comunque la cosa delle pubblicità è ancora più incredibile quando sei su Instagram, sì. tipo sulle storie di Instagram. Cioè lì proprio tu sì, clicchi sì. così. Devi, devi, devi sì. deve peccarti nel video di Instagram ultimamente non lo sopporto. Quindi a questo riguardo voi vedete l'audio come prende del futuro presente barra futuro e ci saranno magari social dedicati solo a quello o i social S rimarranno secondo, secondo me YouTube non, non lo reputo un social però secondo mm. me è quello, quello più vero no. sì perché eh. contiene un po' tutto audio sì. video foto <coughs> musica Arte in generale, c'è tutto. Ma poi provo a pensare anche le norme che stanno mettendo adesso su YouTube. Tanta gente dice ma che palle, continuano a mettere dentro cose. Intanto è il primo che inizia a tutelarsi, a creare ah, sì, un piccolo castello. Che, perché YouTube è ancora qua da dieci anni? Perché è quello che, prima di tutti, ha creato quello stacco di andare a favore delle leggi, a favore della privacy, dei dell bambini, tu le robe lì. Tra dieci anni sarà qua ancora, mentre invece TikTok, magari sì, sì, sì, una multa, pancrolla tutto, poi magari ah. non succede, però. Su Facebook infatti eh, sì, sì, sì, credo sì. che Facebook resta in piedi solo per al seguito. Oppure per anche le cose politiche si vanno a Mentre eh, Instagram io non lo so, parlo emotivamente, secondo me muore. Sì? Secondo me ah, proprio... emotivamente Secondo me a un certo punto si stanca Perché chiede troppo all'utente. Guarda, secondo me basterebbe che Instagram mm -hmm. si cioè Mark mm -hmm. si svegliasse domani alzerebbe la riccia organica tutti tornano su Instagram subito dai Bastante. figa Albe, guarda il TikTok eh. ma scusami eh sì, ma sì, sì, sì, si arrabbiando no mi incazzo perché scusami sì, sì, basta per che eh, Mark si <ride> sveglia la mattina alza l'asticella del della Rich, tutti tornano su Instagram okay. subito. Ok, però posso dire questa Poi cosa. È tutto io dico, posso dire. Vai. Questa cosa qui molto è educata. la Instagram di 5 anni fa, dove la eh però, era Esatto. loro per non morire basterebbe che alzano quella leva lì È matematico che riprende. Come fanno a riprendere? Però, se La gente pubblica e No, comunque è vero. La puoi dire una però cosa. Guarda ci... la reach di TikTok, dai. Sì, aspetta. Però TikTok sta crescendo come piattaforma, Instagram è già avanti, capito? Ci sono già create determinate dinamiche, le persone sono già al top alcuni, alcuni ah, utenti. Sì, sì. Però secondo me, guarda, basta ah, per beh, loro aumentare sì. la reach, se loro aumentano la, Ma anche YouTube stessa aumentasse la riccia organica, non a pagamento, avrebbe molto più. Conta più gente che entra dentro. Sto volando troppo. No, no, no. Dai, dai. Gente oh, gente. raga, si sta scaricando la batteria, io, tra l'altro. Vabbè, okay, ah, andiamo, okay. andiamo, andiamo a mangiare. Eh, ma la chiudiamo. Come che non c'era un inizio, non c'era una fine finisci, finisci. Eh, no, la... dai, perché ancora non troviamo la fine. Stai l'appoggiando. Allora, ci abbiamo fame. Basta queste quattro chiacchiere. Dai, basta, dai. Quattro, quattro persone. Quattro chiacchiere. Ciao. Ciao. Davvero è finita Raga è finta. lasciate like e iscrivetevi al canale per altri contenuti così